Siamo in diretta, ma mi sembra proprio di sì, eh, oggi parleremo di colorazione, di colorazione con un nostro caro amico, una persona che conosciamo, eh, che è Jacopo Brigada, scusate ma c'è stato qualche problema tecnico e eh, quindi stiamo iniziando a risolverlo. Comunque, oggi parleremo di colorazione, sì, colorazione perché c'è poca poca informazione su, uh, sui colori eh, sappiamo che sette donne su 10 oggi utilizzano il colore rincorrono al colore perché o per una questione di capelli grigi o per una questione di look eh, diciamo che nel corso degli anni ci sono stati molti ma molti problemi molte discussioni su, uh, sul colore e sull'ammoniaca beh oggi vogliamo sfatare anche qualche mito per quanto riguarda l'ammoniaca su con che cosa è stata sostituita ma soprattutto di non colpevolizzare soprattutto l'ammoniaca infatti eh, i cinque i cinque elementi che comunque eh, sono ad oggi, non dico vietati, ma quasi, eh, che sono la Resorcina e eh, la Formaldeide e poi il eh, PPD e il PTD. Eh, questo qua ora ce lo spiegherà oggi Jacopo, eh, ci dirà insomma eh, alcune, eh, delle, alcune, tutte le verità, tutto quello che ci serve per cercare di capire al meglio come eh, utilizzare un prodotto anziché un altro, ma soprattutto come affidarci e non fidarci della, tra virgolette, chiamata ecofurbata, no? che nell'etichetta c'è scritto che un prodotto eh, non ha eh, un determinato componente, invece poi alla fine ce l'ha, perché tutti i componenti che vi ho elencato, che sono 5, eh, ovviamente non per demerito, ma mi sono messi lì a caso hanno ah, dei sottocomponenti che non sono comunque vietati. Ma dai, facciamo entrare il nostro ospite, vediamo dov'è un attimino, lo facciamo entrare che è in sala d'attesa. Eh, Jacopo, ci sei? Jacopo, buonasera, ci senti? Buonasera, sono entrato, tu mi senti? Io ti sento forte e chiaro. Ciao amico oh. mio, come stai? Ciao, molto bene, saluto tutti quelli che sono presenti, saluto ovviamente te, ti ringrazio ancora per l'invito. Eh, grazie a te. Eh, sì, stavo parlando di... Eh, intanto c'è stato un piccolo problema tecnico con Facebook, ma l'abbiamo risolto, <ride> ma il bello no. della diretta è questo, perché eh, quattro chiacchiere con l'esperto continua, continuerà ancora per tanto tempo e ci vedremo spesso, perché ovviamente eh, quando è stato nel primo 15 giorni fa, Abbiamo aperto delle porte, però non abbiamo parlato di tutto quello che si poteva parlare. Ovviamente in 30-35 minuti non, non possiamo eh, eh, come dire, assortire un discorso molto, molto ampio, ma non vogliamo neanche annoiare con i tecnicismi e con eh, le, varie, le, varie, le varie cose che competono il mondo della decolorazione o de oggi della colorazione che magari ti ho, ti ho chiamato appunto perché tu ci puoi spiegare perché sei un colorist e questo eh, ovviamente ci aiuterà anche a, a, a ci aiuterai un po' a capire alcune dinamiche ho detto poco fa eh, poc'anzi, poc ho detto eh, diamo sempre la colpa all'ammoniaca perché la cliente è la prima cosa che fa eh, ma è: ma c'è l'ammoniaca ecco iniziamo a sfatare anche con un piccolo gancio così eh, l'ammoniaca e la principale responsabile di tutto quello che accade? No, no, assolutamente no, anche perché eh, ora ti farò un breve escurso sto storico, ti condivido un po' di informazioni, però c'è una cosa fondamentale, che l'ammoniaca prima di tutto è volatile, per cui per la maggior parte evapora nel momento della preparazione del colore durante le fasi di applicazione e sviluppo e seconda cosa è facente parte anche del nostro corpo cioè il nostro corpo contiene a una parte minima di ammoniaca per cui non è qualcosa di totalmente lontano dalla nostra biologia chiaramente è una materia prima che eh, come la maggior parte della chimica anche buona può creare su alcuni casi qualche problematica però permettimi di, di fare un discorso un po' più ampio per, per capire bene che cosa è successo in questi anni, perché eh, a circa metà degli anni 90 una nota multinazionale di cui non faremo il nome a un certo punto. Attenzione non facciamo dissing. Non facciamo nomi. A un certo punto dice abbiamo creato il primo colore senza ammoniaca per cui sui, diciamo sulle confezioni veniva riportato il concetto no ammonia. In realtà cosa è stato fatto? Il colore soprattutto il colore se parliamo di colore chimico ha mm -hmm. bisogno di alcune materie prime che ha che attivano il processo chimico, che vuol dire che sia che, che sviluppino il pigmento, ma anche che sollevino di, più o meno delicatamente le cuticole del capello per far entrare quel pigmento e avere una colorazione cosiddetta permanente. Chiaramente che cosa hanno fatto? Hanno preso l'ammoniaca, l'hanno di fatto manipolata e hanno creato una molecola che si chiama MEA, in abbreviato la forma estesa è monoetanolamina, che è un derivato dell'ammoniaca. Mm -hmm. Che semplice: Scusami se ti interrompo. Così, magari, perché io mi, mi ero eh preparato beh. una domanda su questo: cioè, composizioni chimiche, mea e ammonia, eh. le differenze? Cos'è cambiato? E cosa. Certo. Allora, soprattutto se c'è uno storico che ci può dire dove ci portava l'ammoniaca e dove ci porta ora MEA. È esattamente. Allora, come detto prima, la, la MEA è un derivato, per cui viene semplicemente tolta una molecola, fatta una manipolazione. Ora non entro in eccessivi tecnicismi anche perché non servono a niente a nessuno, e sono comunque informazioni che trovate comodamente su internet anche perché ormai le nostre clienti ne sanno più di noi delle volte cioè eh, si informano, approfondiscono e chiaramente arrivano magari nei nostri saloni che hanno studiato più di quanto studia il parrucchiere medio ma tralasciando questo discorso possiamo dire questo che la mea aveva dei pro e aveva dei contro la, il, il pro della mea è sicuramente che non fa odore e dall'altro lato che il sollevamento delle cuticole può definirsi più delicato. Passami il termine, lo metto tra la parentesi perché poi lo andiamo a riprendere questo concetto. Il contro qual è? Che il fatto che non faccio... Eh, il fatto che non faccio odore è un problema che l'ammoniaca... Cioè scusa, che la mea è più pesante, non evapora e questo... Oggi, a 25 anni dalla nascita di questa tecnologia, eh, ci stiamo rendendo conto che ci dà più problemi di quanti ce ne dava l'ammonia. Addirittura. Mi spiego meglio, perché il problema è che il fatto che non evapori questa molecola va in deposito sia sul capello, per cui abbiamo dei colori più pesanti, più difficili da rimuovere, ma anche a livello di assorbimento cutaneo, eh, chiaramente la pelle lo assorbe perché non, non c'è l'evaporazione. Per cui cosa sta accadendo? Di fatto le grosse aziende, le multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese, stanno creando che cosa? Dei colori l'ammonia, cioè c'è stato uno sviluppo della tecnologia, abbiamo visto che quel tecnologico ha risolto dei problemi, ma ce ne sta creando degli altri, abbiamo modo di abbassare i livelli di ammoniaca e di tornare a una materia prima che è vero che in alcuni casi poteva dare dei problemi, ma come abbiamo detto prima, non era la fonte principale dei problemi legati alla colorazione. Come tu sai meglio di me, ci sono all'interno diverse materie prime che possono dare una casistica di eh, aller allergie, allergenicità e, e anche di <ride> esattamente cioè, adesso per esempio ti faccio un altro esempio oggi mh, ce l'hanno tutti con il, PPT, il PPD, il PPD è alla base di tutti i pigmenti marroni cioè, li troviamo nelle scarpe, nei vestiti lo troviamo anche nei colori se tu parli con un chimico formulativo ti dirà che il PPD ad oggi dato che sono 30 anni, 40 anni 50 anni che si utilizza nelle colorazioni cosmetiche per assurdo è più sicuro di quello con cui lo stiamo andando a sostituire, perché quello con cui lo stiamo andando a sostituire no, non ha ancora una casistica, cioè no. non ha vent'anni, anni di applicazioni, per cui un chimico formulativo se gli chiedi di fare un colore tenderà a usare il PPD invece che a usare il suo sostituto. Questa è, è un, una diatriba, diciamo, sulla quale potremmo anche non uscire più, ecco. Eh no, perché... Però era per fare chiarezza, no? Su, su mea, su ammonia, eh, su cosa vuol dire anche no ammonia? Cioè no ammonia non vuol dire che c'è dentro l'acqua fresca, c'è dentro qualcos'altro che sviluppa il colore. Una domanda così... A sentimento perché ovviamente siamo due acconciatori, siamo due parrucchieri e capita, la cliente entra, voglio un colore, il tuo colore contiene ammoniaca, eh, ma senza ammoniaca il capello, cioè tra i ponti, parlando in modo elementare, tra i ponti di sale, i ponti di sulfidici non apriamo un bel niente, cioè senza chiave non, non entri. No, secondo me oggi dobbiamo essere eh, trasparenti e eh, come detto noi come acconciatori Martom chiaramente parleremo della nostra tecnologia che è una tecnologia del tutto peculiare, cioè sopra un brevetto e si chiama una delle tecnologie, si chiama Meammonia. Che cosa vuol dire? Che eh, quando è stato formulato il colore il, il formulatore ha detto perché non possiamo far coesistere queste due materie prime abbassandone drasticamente il contenuto, cioè avere molto poco di mea, molto poco di ammonia, avere un metodo di lavorazione completamente nuovo. Perché? Perché la mea lavora i primi 12 minuti e fa l'azione di sollevamento delicato delle cuticole, mentre la parte ammoniacale fa solo ed esclusivamente lo sviluppo del pigmento. Però, seguimi bene, quando la parte ammoniacale va in evaporazione, rimuoverà anche la parte mea, perché le due molecole, essendo miscelate in un'unica nuova molecola, in un'unica nuova formula, Cosa farà? Sono legate, per cui quando evapora uno si porta dietro anche l'altro. E la seconda cosa fondamentale di questa tecnologia molto specifica è che abbiamo più stabilità nel processo chimico. Normalmente la colorazione, ora ti parlo proprio da esperto, normalmente la colorazione... È questo che vogliamo, noi vogliamo questo. <ride> la colorazione faceva 20 minuti di schiaritura e 10 minuti di pigmentazione e aveva un arco temporale che andava in caduta, che cosa vuol dire? Che partiva forte con la parte ammoniacale o con la parte mia e poi decadeva Fino un... a fermarsi, esattamente. Noi eh, andiamo a mescolare col frustino, perché Beh, frustino, esatto. ci siano persone che mescolano col lo Se eh, sì, sì, eh, sì c'è tutta una, una parte. Scienza, no? sì, sì, Però sì. il discorso cos'è? Che oggi abbiamo un procedimento semplicemente più stabile, dove tu sai con certezza che i primi 12 minuti lavora la parte mea, e i secondi 8, 18, 28 o 38 minuti in base allo, al, allo sviluppatore che andiamo ad inserire chiaramente lavorerà la parte ammoniacale ma perché sviluppa il pigmento per cui non lavora sulla struttura del cappello, ma lavora solo sulla parte di pigmento questo poi, permettimi, è coadiuvato in tutto il sistema da un altro brevetto sempre Martom che è il chissaccia complex. Che cos'è il chissaccia complex? Attenzione, perché questo è un complesso di cui anche qua viene brevettata la, la struttura ed è un complesso fatto da quinoa real e Sacha Inci. L'olio essenziale di Saccia Inci ci dà il massimo apporto di omega 3, 6 e 9 biodisponibili. Attenzione, non, non, non abbiate paura, che sono, non sono cose strane. Sono delle... No, no, no. Sai, allora, mentre, io di, fatti, di fatto mentre coloro sto nutrendo il capello con gli omega 3, 6 e 9. E nel mentre lavoro con vitamina A ed E, che sono presenti sempre in questo olio essenziale, per, che mi protegge la cute durante la colorazione per mantenerne l'idratazione, mentre l'estratto di quinoa Real mi ricopre interamente la superficie del capello e mi dà texture e va a fissare i micropigmenti di colore. Per cui di fatto io mentre sto colorando, per cui è vero che ho un'azione chimica sul capello, ma di fatto lo sto trattando come se stessi facendo a tutti gli effetti un trattamento. Di bellezza. Con... Esattamente. Cioè è, è logico, è razionale parlare di 80% di trattamento, 20% di colorazione. Per cui è un trattamento che colora. Che poi... È... E mi dispiace. Tu sei un beh. esperto e, e ovviamente tu ne sai più di me. E il 20% ci abbasta e avanza per colorare un capello che eh, è l'80% bianco. Sì, sì, ma perché la, il problema è quando io utilizzo la tecnologia in modo corretto e qua, eh, come parlavamo anche prima della diretta. Eh, quando ci siamo sentiti per fissare l'incontro, mi dispiace dirlo, ma i, i coloranti non sono tutti uguali, cioè ci sono dei coloranti che hanno un costo di formula molto elevato e che danno dei risultati a lungo termine dove vediamo le strutture del cappello che si mantengono più sane, più eh, sì, idratate. Scusami se ti interrompo, tu sai, che io ho una mia, una, mia, una mia teoria, che credo che sia la teoria un po' delle persone che hanno studiato, che hanno comunque eh, intrapreso una strada di informazione, i prodotti non sono tutti uguali, ci sono prodotti di fascia alta, media e bassa. Questa è la realtà, la dobbiamo accettare, è una targettizzazione che purtroppo sta su tutte le cose e, e, ed è così, cioè, se uno shampoo costa 30 euro e uno shampoo costa 5 euro sicuramente c'è una differenza. Poi sta al professionista a decidere: no, io vado per un prodotto che è eh, basso di, di bassa qualità, però io un po' sto sempre come si dice sul chi va là, Perché oggi eh, con, le, con tutto lo stress che c'è, con tutto quello che abbiamo vissuto, eh, per non tornare indietro, insomma, covid, allergie, le allergie sono all'ordine del giorno. Quindi incappare in qualcosa che poi non possiamo gestire è molto semplice e lì tu sai come lo so io ne vale poi la reputazione professionale. Eh. Poi come ti dicevo, cioè, esiste una casistica di allergie su tutti i prodotti cosmetici, infatti vengono definiti ipoallergeniche, sì. però chiaramente più alziamo la qualità e più abbassiamo la, prob la probabilità che questo avvenga perché sì. eh, Trattiamo coi guanti, proprio la, la, la, oltre il cappello e la struttura, questo forse tu lo sai meglio di me, che il cappello e la struttura di fatto sono eh, biologicamente morti, ma la pelle invece ha ancora una biologia all'interno che va ancora di più rispettata, va, va trattata con attenzione. Ma la cute... Ha il primo, il suo insomma. Qui si entra un po' nel, nel, nel mio mondo e la cute. c'ha, i primi? La, il primo allarme sono i cheratinociti, Loro, appena notano che c'è una differenza di eh, pH che si trasforma e va eh, sull'acido di botto, ma che anche che, lo, per loro eh, la identificano come un'aggressione, certo. Iniziano a lavorare. Da lì eh, descomazione, arrossamento, forfora. E poi si va avanti avanti però oggi eh, diciamo questo è un altro mondo che lasciamo per ora lì così eh, lo faremo più lo farai più avanti perché lo, lo faremo più avanti. più avanti sì sì sì sì ma mi, mh, io il mio progetto tu sai che è molto più molto più ampio e andrà oltre al perché proprio mi piace che mh, credo che for, tu ti formi quando ti informi e certo. oggi noi facciamo questo facciamo informazione diamo informazione gratuita a chi vuol saperne di più, a chi vuol magari capire o conoscere che c'è una tecnologia totalmente diversa che oggi eh, credo in Italia ma anche qui in Germania, perché Martom in Germania abbiamo, abbiamo aperto le porte anche in Germania insomma è una tecnologia molto apprezzata eh, sai la crema di riso eh, che qui non parlo di tecnologia ma parlo ovviamente di componenti che sono molto importanti eh, però la... anche si aprirà, scusami, chiudo la, la, la, la, la parentesi, poi ti, ti lascio la parola, sulla eh, sull'aloe vera. La L'aloe vera fra poco mh, sarà bannata <ride> e sono delle cose che un po' quando tu lavori con un prodotto per molti anni, lavori comunque con un componente attivo come la l'aloe vera e ti vengono a dire no, fra poco non si potrà più neanche bere, spunta la nuvoletta e dici perché... Eh, sì, sì. E lì abbiamo uno storico bellissimo perché comunque la, uh, è molto positivo, uh, l'Aloe Vera non ha creato, cioè non crea problemi anzi. Ma effetti collaterali almeno così sulla <ride> carta. Comunque permettimi di, di collegare quello che stai dicendo tu aggiungendo solo un piccolo dettaglio che effettivamente quando la tecnologia incontra le materie prime è, è lì il salto di qualità cioè riuscire ad avere, tu sai che eh, questo ne approfondirai quando farai diciamo, tutti i sistemi di detergenza e, e per trattare il capello, Qua, mh, noi come Martom parliamo moltissimo di biominetica. Che cos'è la biominetica? È la scienza che studia i processi naturali, e li riproduce eh, in laboratorio, cercando di creare delle materie prime, dei prodotti cosmetici che siano riconosciuti dal, dalla pelle, dal capello. Per cui quando parliamo ad esempio di light, visto che siamo nel sistema di colorazione con tutto il sistema dei direct, cioè dei pigmenti diretti, cosa ci troviamo? Ci troviamo collegando la colorazione alla biomimetica, ci troviamo il, mm. le proteine del cashmere che vengono riconosciute dal capello e che vanno a integrarsi, a lavorare proprio sulle strutture cheratiniche del capello Fantastico. mentre stiamo facendo un'azione di colorazione mm. diretta. Permetti, eh, oh. Permettimi da... di interrompere che c'è una, una signora che la conosco benissimo si chiama Santina, eh, lei è una professionista, è un estetista di altissimo livello e lei, meglio anche di noi, eh, usa un prodotto meraviglioso e di altissima qualità per l'estetica, è, è presente in Sicilia questo prodotto e purtroppo dobbiamo dire ancora no, è possibile averlo ma eh, presto ci saranno delle nuove entrate, dei nuovi dei parrucchieri che insomma sposano un po' quella politica dell'essere eh, dell precisi, puntuali e soprattutto dei professionisti in gamba, e io ne conosco molti perché ce ne sono moltissimi in Sicilia e spero presto di poter, di poter sopperire a questa cosa. Insomma, vuoi dire qualcosa? Tu? No, no, io qua, qua mi fermo perché <ride> sì, sì. <ride> un po', è un po' la mia la mia branca, diciamo tra virgolette. Ho <ride> detto in tedesco, comunque, la, mia, la mia zona. <ride> sì, sì, sì, sì. Eh, beh. Ma io comunque avevo anche un'altra domanda. Ad esempio, eh, ti faccio prima questa domanda perché mi affligge. Mi affligge. Le donne entrano in negozio e ti dicono voglio cambiare colore subito. Cioè, ti faccio un caso estremo da un bruno, quindi da un colore eh, numericamente che è un 2, passare sì. a un biondo. Sì. Ci sfati un po' anche questi miti si può fare non si può fare cosa succede in realtà eh, io questo lo insegno l'abbiamo visto anche l'altra volta mh, quando abbiamo parlato di, di del sistema di decolorazione lo insegno abbiamo un protocollo in realtà quello che io mi aspetto quando un 2 è colorato per intenderci un, un nero colorato è che alla prima schiaritura otterrò nella migliore delle ipotesi un arancio intenso e oh. sarà comunque un problema da gestire. Per cui cosa accade? Che abbiamo un protocollo che può essere applicato soprattutto con Inca Secret Bleach. Permettimi perché è la decolorazione che si lavora più lentamente ma eh, ci lascia anche le strutture più integre per cui mi permette di forzare quando è necessario, sopra una schiaritura. chiaramente. Allora, mi Scusami, mi colleghi tu, Inca Secret, perché Inca Secret è un nostro eh, dipante, sempre sì, lì. È, onda... Certo, devono andarsi a vedere il video dell'altra volta, se eh. vogliono approfondire. Diciamo, allora, la logica è molto semplice, scurire un cappello è molto facile. Eh, schiarirlo leggermente, si può fare tra l'altro il sistema di colorazione a clear che ci va a mangiare senza utilizzare la decolorazione fino a due toni in altezza di tono eh, riuscendo comunque a contenere bene i riflessi indesiderati chiaramente se passare, parliamo di passare da uno scuro anche da un 4 senza dover partire da un 2 a un 9 pulito la questione si fa molto complicata perché eh, dobbiamo anzitutto avere un buon protocollo in testa e come detto prima quello ve lo insegniamo noi ma eh, potrebbe essere che anche con il miglior protocollo al mondo non ci riuscite in una sola applicazione per un motivo molto semplice perché il pigmento chimico a è molto resistente anche alla decolorazione e ci darà sempre una riflessatura giallo-aranciata o meglio ancora aranciato-gialla che quando andremo a tonalizzare non ci darà mai un biondo pulito. Per cui eh, va gestito in modo corretto e si aprono una serie di scenari. Io consiglio di creare con la cliente un percorso per passare da A. A meno che sotto non abbia un pigmento che si rimuove molto facilmente, però soprattutto se i colori sono fatti a casa e come abbiamo detto prima, la moda ultima è ancora farsi questi colori pesanti, mea, quello che accade è che quel pigmento lì non lo tiri via con facilità, cioè fai molta più fatica rispetto a un pigmento di alto livello, alta qualità che... Ehm, Diciamo che è più facile anche in fase di rimozione, è più stabile. Mm -hmm. Beh, sì, io mentre tu parli io, mi tu scorrono. Pensato, eh. No, mi scorrono le immagini perché è un: un non, è, non è un problema. È una cattiva informazione anche perché oggi, essendo molto social all'interno dei social ci facciamo usare dai social e andiamo a vedere un po ad esempio instagram che è un uh, video video è un, un social photo io lo chiamo social foto eh, o un foto social perché pubblicano i parrucchieri questi qua questi super parrucchieri, super parrucchieri super parrucchieratori che pubblicano queste foto con il photoshop ovviamente ma no ma palla. magari ti, fa, ti fanno vedere un prima e un dopo ma non ti dicono che in mezzo magari ci sono 12 ore di lavoro, ce esatto. ne sono 9 o magari ci sono tre applicazioni in tre giornate diverse ma infatti non è un segreto che la settimana scorsa quando ci siamo incontrati e c'era Diego Della Palma ha detto una cosa che quando noi ci siamo messi un po' a parlare anche in privato mi ha detto guarda eh, il prima e dopo a parte che è per lui, ed è vero, una stronzata colossale. Questo lo dico, ne <ride> prendo la responsabilità perché io non credo che lui direbbe il contrario. Ed è vero, e lo penso anch'io. Eh, quella... Perché poi è una moda del fare eh. il prima e dopo, però senza dare una spiegazione. E infatti, oggi, quattro chiacchiere con l'esperto è nato grazie a, a questa mia idea. Eh, che poi insieme a te, a Franco, insomma, sta diventando e diventerà secondo me un format bellissimo: informare per formare e formarci perché le esperienze ci daranno anche la possibilità di capire cosa succede di cose strane ne succedono poi ovviamente eh, con l'azienda Martom chi, chi, chi si affaccia rimane un po' così eh, stupito in modo piacevole perché eh, ti, ti toglie un po' l'azienda oggi è bella eh, secondo me un'azienda bella diventa bella nel momento in cui ti dà la possibilità e ti mette in, in, in una posizione di comodità di comodità che quello appunto usi un prodotto come Inca Secret e ti aiuta nella colorazione usi un prodotto come Breeze e ti aiuta sulla cute perché non abbiamo parlato ma c'è la domanda la prossima domanda è quando c'è una cute aggredita tu che sei l'ho detto prima se non l'ho detto lo ripeto ora sei un colorist quindi sei un esperto in colorazione e decolorazione, cioè, oggi non stiamo parlando con uno che passava per Facebook e io l'ho fermato. Questo ci tengo a dirlo eh, senza fare tanti giri di parole, ci tengo a dirlo. E, appunto, ti volevo chiedere questa cosa: quando vai tu eh, a trovare, quando una cliente ti trova e ti dice, Guarda, Jacopo, ho oh, comunque la cute eh, graffiata c'ho la forfora, ho un problema eh, serio, tu come ti comporti? Questo va al di fuori anche se tu usi Martom o usi un'altra azienda è importante anche l'atteggiamento. Certo, ma allora come dicevi giustamente tu con Breeze possiamo trattare in via preventiva la cute prima dell'applicazione del colore. Chiaro che, perdonami, se ho delle ulcerazioni cutanee, cioè ho so proprio il buco in testa, che può essere dato perché la persona si gratta senza controllo o magari ha, ha subito un trauma, è chiaro che la, non posso applicare in quel caso lì la colorazione per un motivo molto semplice, perché tu sai bene che la protezione cutanea da tutte le sostanze xenobiotiche, cioè dalle sostanze che non sono vive, per cui la colorazione fa parte di questa categoria, funziona perfettamente quando ho, la parte diciamo tra l'epidermide e la membrana basale che è integra. Se io ho già un'ulcerazione che mi comporta una fuoriuscita di sangue vuol dire che è venuto meno quel sistema protettivo naturale della pelle. Rischio solo di andare a creare un problema alla cliente perché rischio di fare andare il colore in veicolo nel sistema circolatorio e un domani renderla, in quel caso lì, farla diventare veramente allergica, perché il sistema circolatorio porta in giro delle molecole, il corpo le riconosce e diventa una forma allergia. E questo, questo sarebbe un, un comportamento eh, irresponsabile da parte dell'acconciatore, cioè le ulcerazioni vanno lasciate. Sì, io comunque volevo anche spiegare questo. Magari siamo, siamo andati un po' oltre, oh, potrebbe... Beh, ma tecnico no, ma magari eh, diciamo in un mondo che sembrerebbe lontano, ma invece non lo è. Non lo è perché eh, oggi anche informare che non fare cassetto e magari farlo dopo una settimana ti porta, secondo me, dei vantaggi. Eh, però eh, lo hai espletato tu in modo corretto e giusto e mi, ci tenevo perché hai anche... Eh, la possibilità di, di, di dirlo nel modo, modo eh, come giusto che sia detto. Eh, niente mh, sono, sono contento di questa cosa. Capita spesso che la gente va a finire in ospedale nel 2022 ed è una cosa un po' grave. Ecco, sì, perché sì. Perché sì. ma... no, è grave, perché di solito allora, per esserci stata una, una, una reazione allergica violenta, di solito c'è stata una prima stimolazione. È il concetto con cui vengono testati i prodotti, eh, tutti i prodotti al mondo. Tu sai che negli Stati Uniti esiste la Food and Drug Administration, che è, diciamo, è stato per anni l'organo più alto. Come, come gestione dei cosmetici e loro facevano un test che si chiama Repeated Insult Patch Test per cui facevano il patch test due volte in tempo ravvicinato in modo tale da valutare che il prodotto avesse una ipoallergeneticità però chiaramente come abbiamo detto prima se il prodotto entra a contatto col sangue per cui viene veicolato nel corpo io creo un primo stimolo a cui il corpo risponderà molto più probabilmente la seconda volta per cui la prima volta è andato tutto liscio la seconda volta eh, abbiamo una reazione estremamente violenta dobbiamo essere consapevoli che sono cose che non si fanno punto non, non si va a colorare una cute gravemente cioè proprio con i famosi buchi in testa cioè dove vedo sangue non posso colorare passami per essere più chiaro possibile in modo un po' brutale no no ma bisogna, bisogna, bisogna essere chiari perché ripeto non, non può succedere una cosa del genere però succede e allora oggi come ho detto prima ci sono i social con qualcuno come noi forse siamo gli unici non lo so noi diamo delle informazioni che sono anche delle informazioni per formarti e capire che quando una cosa va fatta quando non va fatta nel dubbio chiedere certo sì, sì. che è molto importante detto questo penso che ci siamo detti abbastanza ma non abbastanza da poter eh, terminare questo webinar perché sai eh, ripeto se qualcuno ha qualche domanda che vuol fare noi siamo qui a, a rispondere Jacopo è prontissimo a, a rispondere io sono guardo un attimino con l'occhietto su Facebook eh, per vedere se qualcuno scrive qualche domanda eh, niente, eh, su Inca Secret abbiamo un po' parlato così, ma mi piacerebbe un po' approfondire. Eh, C'è questo prodotto, che va messo quando fai la colorazione? Quando, quando lo metti? Quando inca lo utilizzi? Dici breeze o Inca Secret? No, inca Secret. Parliamo, Il, non parliamo di breeze. Tu parli dei direct per cui... dei direct, dei direct allora, no, I direct deve... hanno una funzione mh, particolare nel senso che eh, può, è di fatto un trattamento per mm -hmm. cui è un trattamento intensivo per le strutture dei capelli. Mm -hmm. Come abbiamo detto prima, le proteine e il cashmere vanno a fare quell'azione. Di fatto è un trattamento colorante, chiaramente non ha potere coprente perché... È, è, è, è pura crema per cui non, Però... ha, non ha penetrazione. Però qualora io lo miscelassi all'interno di Inca Secret Color, per cui all'interno del sistema colore, posso trasformare l'intera linea da permanente a demi permanente, per cui di fatto trasformo tutti i colori in due cose radicalmente diverse. Viene anche spesso usato, eh, per esempio, per ravvivare il tono di colore durante la colorazione in radice. Per cui, stiamo ritoccando il primo centimetro e per evitare di continuare a mettere pigmento chimico sulle lunghezze punte. Usiamo Inca Secret Direct, che fa un'azione doppia, cioè pigmenta due volte. E poi, permettimi, visto che stiamo dando una panoramica, il sistema Inca Secret può anche essere completamente trasformato in semi permanente, in quel caso non useremo più Inca Secret Direct ma useremo Inca Secret Zero che è un prodotto relativamente nuovo, è uscito tre mesi fa, che ci permette di, uh, praticamente va a rimuovere completamente, va a neutralizzare l'alcalinità del prodotto e diventa semplicemente un semi permanente per cui un deposito di pigmento sulla lunghezza e punta. Però anche tutto questo argomento lo possiamo approfondire magari un'altra volta o lo possono approfondire nei nostri seminari, Lu eh, Alessandro. Alessandro. Sì, sì, sì, sì, ma ehm, ovvio che io mi piace chiacchierare perché le quattro chiacchiere eh, servono a questo, non solo a fare delle domande mirate al colore come si usa, perché magari non stiamo qui a dire eh, come si usa il colore. Noi possiamo dirvi semplicemente che abbiamo una tecnologia... Uh, fantastica nuova innovativa che dà e toglie intanto sicuramente molti problemi o uh, molti mh, handicap che, che magari una decolorazione, una decolorazione o una colorazione può dare detto ciò no detto, mh, quando qualcuno è interessato e se qualcuno è interessato che vuole come ad esempio diceva prima Santina Cannestraro in Sicilia uh, non è presente e non ancora non ancora. Non ancora non, eh, sì, ovviamente non per questioni di, uh, di problematiche del prodotto ma semplicemente perché eh, cerchiamo delle persone che appunto uh, con i corsi, con l'aggiornamento vuol crescere e non cerchiamo persone arrivate ecco, persone che magari si sentano stilisti ma persone che appunto hanno voglia di, di capire com, questo mondo, come funziona e com'è, com, com perché oggi, ripeto, non c'è più spazio per boh, uso, uso quel che mi capita. La gente lo riconosce, lo sa, i clienti oggi con i social sono molto informati, ovviamente si, si, si aggiornano e sanno un po' come, come funzionano ormai i prodotti. E quindi o scelgono di andare al supermercato perché appunto non trovano un professionista che abbia un prodotto di qualità oppure magari non se lo può permettere ma questo sta nel, nel gioco delle cose. Purtroppo non possiamo farci nulla, eh, non so se purtroppo per fortuna. Detto ciò, insomma, abbiamo detto abbastanza, credo, abbiamo detto tanto, e ripetiamo sempre che ci sono dei corsi che si possono seguire, si può andare lì a Pavia, dove sono, in provincia di Pavia, dove sono stato io la settimana scorsa con Jacopo, che ci siamo un po' ritrovati per ricaricarci di energia. E niente. Uh... Beh, la, magari se tu hai modo... Eh, che hai, la, la, la, non so se eri riuscito a scaricare la brochure dei, dei corsi, o altrimenti ce li facciamo dare da, dall'azienda la brochure digitale, più che altro perché uno può valutare anche solo di venirci magari eventualmente a conoscere in uno di questi corsi specifici dove vado ad approfondire un argomento. No, perché Do... infatti questa cosa mi ha fatto venire in mente, intanto io la brochure non ce l'ho qui a portata di mano, ma se me la mandi io la metterò anche nel, um, nel mio Facebook in modo che no, non ci crederai mai ma non ce l'ho neanche io. nel senso che dato che l'ho presentata mi sono dimenticato di scaricarla possiamo dire che siamo <ride> perfetti domani <ride> te, la, te la cerco <ride> e te la mando me la giri e io poi la metterò sul mio Facebook anche perché appunto l'azienda eh, io posso parlare per per mia diretta esperienza quando ho conosciuto Franco che mi auguro di averlo qui eh, fra un paio di settimane, se lui sarà libero. Eh, io non, non ho comprato nulla, io ho conosciuto l'azienda, ho conosciuto la famiglia, ho conosciuto le persone e da lì ti innamori, perché ovviamente un uh, Marton Deluxe, Deluxe è un, uh, un brand di lusso, ma da come si presenta è. è. Quindi è, da, da lì si parte, si parte ah. dal fatto di avere proprio... Una, un mindset adeguato al tipo di prodotto che tu vuoi proporre. Eh, permettimi Alessandro, più che un prodotto Marton Deluxe AirCode è un mindset. Il prodotto è lì a sostenere il mindset. Cioè è, è, o te, eh sì. se ti senti marton o non ti senti marton. Esatto. Uh... Non, e, e quando ti senti Marton, c'è solo Marton che ti sostiene con quella filosofia, ecco. Sì, ma perché oggi dobbiamo iniziare ad uscire dalla, dalla filosofia del canvas. Non so se tu... Sì, dalla massa, da, da, dal, da dal fatto No, che... no, dal fatto di aspettare il rappresentante che noi non abbiamo. Che e non, e non abbiamo più. Non ci sono eh, quindi rincari per i clienti, comunque, comunque per il parrucchiere non ha un confronto con un rappresentante, a confronto comunque con degli educatori che magari siamo noi e che portano plus valore anche al, al, all'utilizzo del prodotto perché ti insegniamo come avere un protocollo per la cute, come avere un protocollo per il colore, poi sappiamo che i protocolli vanno eh, intercambiati con, in base alla tua e soprattutto alla tua, um, a, come dire, alla cliente che ti, eh, che c'hai davanti, ecco questo è quello, quindi usare il cuore, usare la testa, usare il cuore e eh, non, non pensare sempre a fare cassetto e poi eh, far andare via una cliente eh, insoddisfatta, eh, detto questo insomma è proprio una mentalità, un mindset diverso eh, dove tu appunto poi eh, in, intanto c'è un'accademia Um, isolata da tutto e questo a me piace molto perché l'accademia dove sta, eh, sì c'è il ristorantino, c'è dove mangiarti, è bello, ed è, però non ci sono distrazioni, ed è, guarda è molto, molto, import molto, molto importante secondo me questa cosa, vai lì, ti dedichi due giorni, Franco è sempre con mano, sempre a disposizione, questo lo posso garantire io. Eh, detto ciò, credo che tu abbia poi il tempo di decidere e capire se sei nel posto giusto. Ovviamente mh, non, andai, non vai a cercare sconti, non vai a cercare eh, i canvas, i, i televisori gratis, vai a cercare, eh, ma sai, lo dico sotto forma di battuta, ma è la verità, perché oggi, ancora oggi, si lavora in questo modo. E poi il parrucchiere si trova con delle rate da pagare e tutta una serie di cose, ma queste diciamo sono cose un po' uh, così pur parlé. Abbiamo parlato di cose serie, adesso ci lasciamo un po' andare anche sì. alle cose che tra virgolette sembrano meno serie, ma con Franco abbiamo avuto anche un eloquio molto forvito sul fatto del, dell'appunto non sviare e, e quello che sono le tue potenzialità economiche. Su due milioni di cose, ma su una cosa fatta bene. Quindi iniziamo ah, a fare permettimi, una cosa fatta bene. Permettimi, Alessandro, tu dicevi di di l'immediatezza del non fare il cassetto. In realtà il, il cassetto, poi lo ah, vai sì, a fare certo. in, eh, perché, perché diventi mh, anche pa, parliamo proprio di, di shop di, di, di negozio, diventi più pulito più facile, più distinguibile, la cliente non ha 6.000 prodotti diversi, eh, diventa tutto un mindset che si ripete, dove parli un certo linguaggio, spieghi le cose come il tuo concorrente non fa, è, è un salire di livello però in modo molto naturale, perché hai cambiato il tuo modo di pensare, per cui le azioni seguiranno questo. Esatto, e, e poi non avrai confusione perché capita spesso con dei colleghi, è capitato, tu lo sai, è capitato. Ah, No, questo, no guarda, questo prodotto non è questo, è un'altra cosa. Vai a fare confusione e vai, a, vai a, a, ma soprattutto a creare confusione dentro, perché il parrucchiere oggi pensa, ancora oggi pensa che il, la parruccheria, il salone, <ride> deve essere, parrucchieria, <ride> come gli anni 90, eh, deve essere un supermercato. No. Deve essere a delle aree, a delle aree ben specifiche, dove certo. eh, si parte dall'accoglienza, alla musica, all'ascolto, perché dopo l'accoglienza poi anche c'è l'ascolto, che è una cosa che si fa poco, che noi pensiamo alle cose nostre, poi i clienti arrivano, non sappiamo, non ricordiamo neanche cosa ci hanno detto, facciamo un colore, facciamo un taglio di capelli che è più corto, e lì è finita, eh, inizia la guerra. Ah, ah, Alessandro, permettimi, perché stai andando molto avanti come argomento, eh. però sappiate questo, che filosoficamente noi dividiamo il salone in... 3-4 aree vitali sono la shopping therapy. Eh beh, io lì ti volevo portare. <ride> la lounge, che è il punto dove non si parla, ma si fa parlare il prodotto e la touch therapy nella lounge. Inspire, che è il luogo dove andiamo a fare la consulenza è chiaramente a fare tutto il lavoro che è taglio e stilistico e la color bar che è l'angolo Non scolerare tutto a, a colorare. <ride> però tutte queste cose verranno approfondite con l'anno nuovo con l'anno nuovo con l'anno nuovo verranno beh io tu sai che sono un'esplosione di, di informazioni perché sono molto preso anche da questo format che potrà aiutare molte persone a, a cambiare mindset, ad essere eh, proprio mirato, anche perché oltre al fatto che tu hai detto e hai spiegato perfettamente quello che avevo accennato io sul fatto delle aree, eh, il discorso anche del, come dire, del cliente eh, che mh, quando arriva si confonde, si confonde perché... Tu vuoi fare 200.000 cose, ma non ne fai neanche una. Come ad esempio, ma tu eh, hai un obiettivo che è quello dell'acute. Sì, c'è un obiettivo che è quello dell'acute, perché io, il mio pubblico, l'ho studiato da, da un po' di anni a eh, questa parte, quello è il mio punto forte, non significa che non faccio i colori però il mio punto forte è quello, quello è il mio pubblico, studio per fare quello e che è quello che devi fare tu. Se tu vuoi diventare un colorist è inutile che ti metti lì su internet a vedere i videozzi eh, di Don Peppino e poi vai a fare il colore oppure vai su Instagram, mi piace questo e lo vai a fare, non verrà mai uguale, anche perché le modelle o le, le persone fortunatamente siamo tutte diverse l'un dall'altro. Detto ciò, ci siamo sfogati, ci siamo divertiti, abbiamo parlato di cose serie. Vi ricordiamo che se volete informazioni ancora più specifiche potete contattare Jacopo che è su Facebook, Jacopo Brigada, mm. uh, potete scrivere qui sotto, potete mh, contattarmi io mh, su Facebook o anche il numero di telefono. Jacopo io ti, ti saluto, eh, ti ho trattenuto abbastanza, l'ho fatto apposta stavolta, cinque minuti in più, ma credo che siano serviti anche a... A portare questo contenuto ad avere questo, un, un po' più di, eh, di peso, ecco, grazie, eh, Alessandro. È stato un piacere. piacere eh, stato sempre sempre, spero di essere stato utile, ma sono sicuro di essere stato utile. Assolutamente da... sì. Ci siamo divertiti anche oggi. e Ti auguro una buona serata. Riposati. E... Grazie. Mi, Ci... Mi vedi stanco, a... no, non sono stanco. No, no, no, però insomma, dopo una giornata di lavoro eh, eh beh, eh, bisogna rilassarsi. Dai. Questo è vero, questo è vero. Grazie Jacopo, buonanotte, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. ciao.